Buongiorno a tutti, eccoci arrivati con un nuovo video del sabato, in questo caso un video assolutamente operativo, non come gli altri, ma gli altri continueranno, quelli sulle frasi, diciamo, di alcuni trader interessanti da andare a seguire. Eh, Quest'oggi è appunto un video operativo, un video operativo che andrà a esaminare una coppia di valute in particolare, che è Neo Zelanda Yen, come ovviamente vedete sul titolo di questo video, perché eh, può diventare interessante per quanto mi riguarda mh, per, per, per il mio trading privato ma anche per quello che può essere una condivisione di una possibile operatività che ovviamente poi farò anche nel servizio platinum di IR Forex. Eh, prima di iniziare questo video vi chiedo sempre di lasciare un mi piace alla fine del video se il video vi è piaciuto e di iscrivervi a questo canale se quello di cui trattiamo e quelle che sono un po' le varie tematiche vi possono interessare, quindi iscrivetevi. Uh, a questo punto iniziamo con il video uh, operativo. Allora andiamo a prendere il grafichetto, mm, eccolo qui, lo prendo a tutto schermo così lo vediamo perfettamente in modalità uh, bella bella estesa. Eccolo qui, questo è un grafico mensile del cambio uh, del cross lo metto. oh, eccolo qua a pieno schermo mh, del cambio cross uh, Neozelanda yen. Su Zealand yen avevo fatto un trade mh, circa un mese, un mese e mezzo fa. È un cross che sto seguendo mh, abbastanza da vicino, o comunque mh, non ci ho più fatto trading. Ma ancora la struttura dei prezzi, partendo dal mensile fino ad arrivare a un daily. Mh, ma soprattutto la, insomma, la struttura grande quindi mensile weekly è sicuramente una struttura di prezzo che mi interessa e mi interessa mh, operarci da un punto di vista long quindi in acquisto neozelanda vendita yen <ride> allora che cosa succede? succede che in questo momento guardate questo è gli ultimi 4, 5, 6 anni di neozelanda yen avevamo avuto questa discesa negli ultimi anni e poi nell'ultimo periodo quindi da febbraio 2020 in avanti c'è stata una tendenza rialzista praticamente perfetta, praticamente molto molto chiara che si è venuta un po' a, uh, si è un po a frenarsi quest'estate in questo livello quindi area diciamo 79, 79, 70, quasi area 80 diciamo per poi creare un pullback, questo mensile, eh, quindi un grafico di ampio respiro, molto ampio respiro, di lungo termine, ma tanto per farvi capire. Quindi questo, poi c'è stato quell'affondo che in realtà poi io sono uscito, vi ricorderete, se non, insomma, se non avete visto il video, comunque un'operazione un che, che avevo fatto, poi ho preferito uscire e adesso probabilmente, non perché voglio ritornare per forza su questo cambio, ma questo cambio mi sta indicando ancora la possibilità di una risalita, e quindi guardando quello che stanno facendo le ca eh, i cambi cross con Yen e gli altri, mh, quindi quelli col dollaro principalmente, quindi euro dollaro, stringa dollaro, eccetera, e quelli con lo Yen, devo dire che guardando la figura di ampio respiro partendo dal mensile settimanale, la neozelanda Yen risulta ancora il cross, il cambio valutario migliore in acquisto quello che proprio se devo guardare la struttura di fondo e quella di breve è quello più interessante per ulteriori allunghi. Quindi questo è il grafico mensile, abbiamo visto questo pullback, abbiamo visto questa fase che sul settimanale si nota bene che è una fase di lateralità no? nelle ultime ultimi mesi, da marzo più o meno 2021, c'è stato poi a maggio questo e poi quest'estate questa falsa rottura e adesso guardiamo un po' È avvenuto questo movimento rialzista, questa gamba chiaramente rialzista che recupera i minimi, che proprio nella scorsa settimana eh, chiude appoggiandosi, guardate, sulle chiusure precedenti, va eh, a muoversi eh, con un minimo sulle chiusure che C'erano qui come potete notare che corrispondono più o meno con il 50% area 70-60-76-60, eh, scusate. Eh, di questa leg rialzista, tipico quindi ritracciamento buono anche su settimanale. Quindi, dopo il movimento rialzista, movimento di ritracciamento tra l'altro, sempre su zone chiave. Eh, di prezzo, ritracciamento del 50% e qui si crea una possibile last kiss, una delle barre che utilizzo, ma anche un inside fake out, cioè una barra che rientra, avendo avuto delle inside bar, queste due qui, questa diventa un outside, va a rompere ma non ce la fa, recupera addirittura, rientra all'interno dei range e quindi in questo caso il breakout la rottura il movimento al di sopra come volete dei massimi settimanali andrebbe a convalidare il mio trigger long per andare a farsi un movimento di un po di pips qui ovviamente si parla sempre di breve termine non voglio parlare di eh, mesi però credo che qualche settimana di movimento la possa dare vedete com'è impostata la situazione tra l'altro questa qui Andiamo a vedere, potrebbe anche essere un FTV. No, non è un FTV, forse bisognerebbe andare a controllare queste chiusure, ma comunque è una, uh, una possibile dinamica FTV anche, ecco. diciamo così. Quindi, molto interessante questo mix di trigger nella struttura di fondo, dopo aver fatto questo collasso nel mese di agosto, fine luglio-agosto, qui... Quindi due volte falsa rottura e falsa rottura della falsa rottura, a questo punto questo può diventare veramente il classico movimento, chiamiamolo così, 1, 2, 3, di swing, che può riportare i prezzi a fare il movimento long, che come primo obiettivo avrà la, la, eh, avrà la zona tra 79, 60 e 80. Se andiamo a prendere infatti le estensioni di questo eh, di questo eccolo qua, di questa leg, quindi facciamo così, prendiamo un po' più ampio respiro, respiro. eccolo qua, vedete come ho segnato delle zone rosse che sono, cioè rosse, più, più, mh, più in grossetto diciamo, che sono le più importanti, che sono questa zona di minimo, questa zona di massimo e questa zona di massimo. E se andiamo a notare, ci sono delle zone intermedie che corrispondono mh, con le estensioni di questa leg, con i livelli di prezzo che ho segnato ancora tempo fa e che sono queste e che sono diciamo le zone di presa profitto in realtà di un movimento long di più ampio respiro anche quindi prima zona nel momento in cui romperà questo livello sarà l'area di primo target così l'area 80 79 90 corrisponde con il 130 90 di estensione della volatilità di questo quindi primo punto chiave importante che confluisce con questi massimi poi abbiamo perfettamente il 161,8 importantissimo livello 81,20 che corrisponde a questi massimi che hanno fatto buttare giù poi i prezzi qui, come potete notare facendo anche una falsa rottura e poi successivamente abbiamo direi l'ultima area almeno momentaneamente di questo trigger che è la zona 211,8 pari a 83,25 che diciamo area 83, io ho 82, 97 quindi area 83, ma vedete che sono delle chiusure anche più alte, che prende proprio questa zona e che corrisponde con questo. Quindi abbiamo delle confluenze anche nella leg che porta sui prezzi e che crea questo, molto interessanti. E per finire, anche a livello di target, di questo possibile trigger, che ovviamente andrò a valutare in ottica operativa, durante le sessioni del Platinum eh, che facciamo giornalmente per chi ovviamente è iscritto alla scuola o al mentorship e che ovviamente trovate la possibilità di eh, iscrivervi direttamente dal sito IR che vi faccio vedere, non lo faccio mai ma abbiamo anche rinnovato un po' eh, la, la veste grafica eccolo qua, se andate su servizi trovate assolutamente eh, da qui eccolo qua Aspettate un po', eccolo qua. Mentorship Platino e su Mentorship Platino troverete un po' tutte le caratteristiche della mentorship. Quindi, eh, diciamo, ci sono un po' tutte le varie situazioni. E quindi, se farò questo trade, ovviamente lo andremo a condividere insieme. <coughs> lo gestiremo nella, durante le varie sessioni, anche perché sapete che io faccio un trading non di un giorno, ma solitamente un paio, due, tre giorni minimo solitamente, anche di due, tre settimane, eh, no? Poi ci sta anche il trade che è durato di più, in realtà, come c'è il trade che dura anche di meno, ma, insomma, in linea generale, mediamente, è un trading in multi ecco. Quindi in questo caso, direi molto interessante questa cosa, prendo anche il trigger in set fake out, eh, diciamo FTV, eh, che si è venuta a creare qui e che può diventare un last kiss, eh, nel momento in cui viene rotto quindi crea anche lo swing andiamo a prendere anche le estensioni di questo setup che diventano le estensioni un po' di più breve termine diciamo, allora facciamo così, eccolo qua, c'è un'area che è appunto la zona questa su cui mi concentrerei maggiormente. Ovviamente c'è importanza qui, quindi questa è sicuramente un'area super importante, che vedete eh, è, corrisponde bene o male con queste due zone, ma la cosa che mi fa più eh, essere attento, guardiamo un po', è la zona, questa, la zona intermedia, eh, dove potrebbe esserci più... Sen il sen più I prezzi potrebbe essere che più eh, i prezzi sentiranno ecco, questa zona che è la zona 81 8120. Quindi perché vedete che è la zona che corrisponde con eh, il 161,8 della leg grande e il 261,8 dello swing FTV. Che ovviamente se la schisse se dovesse essere rotto, verrà convalidato. Ricordiamo che nel mio modo di fare trading, se il mercato dovesse continuare a scendere questo lo voglio dire e sottolineare per qualcuno che magari non è molto avvezzo al mio approccio, ma se da qui non ci dovesse essere il breakout di questo massimo e quindi ci dovesse continuare a scendere è ovvio che per me questa view non sarebbe neanche fallita perché non verrebbe nemmeno mai convalidata quindi sopra questo quindi in questo caso praticamente noi abbiamo eh, la zona che passa per 81 81 eventi che diventa una confluenza assurda enorme qua che potrebbe diventare il vero target di questa possibile operazione dico possibile appunto ci deve essere la convalida e comunque andrò a esaminare un po il tutto ovviamente in settimana quindi adesso andiamo a prendere un daily e sul daily notiamo questo quindi sul daily vediamo che allora intanto Uh, Avremo da vedere come entrare, ma ovviamente stabiliremo un po' l'entrata. Però vedete che il punto di entrata potrebbe diventare tra qua e qua, diciamo, questa è la zona di entrata. La zona di uscita migliore, diciamo, almeno attualmente non è nemmeno il massimo precedente anche se qui ovviamente c'è la possibilità che il mercato scenda, quindi essere molto attenti magari anche incassare e poi rientrare su uno swing diciamo che questa diventa la zona che ha più confluenza e più interessante e poi c'è sopra la zona che dicevamo l'area 83 che è sicuramente avete visto nella leg più importante la, la zona più importante sembra averne, sembra averne Per guardate anche il 100% di questo eh, è sicuramente quindi Facendo 0,100, questo è sicuramente un bel movimento, una leg molto chiara che può in effetti portare un movimento ampio verso l'alto. Eh, il 161,8 appunto di quella leg è quello lì, il 261,8 del eh, segnale eh, settimanale è quello è sempre questo. Quindi andrei a vedere così. Io in ottica operativa, in ottica proprio di... adesso tolgo un attimo di cose. Ecco. e in ottica di trading, allora questa settimana valuterò su grafico daily ovviamente anche che cosa mi dirà il prezzo, perché allora eh, ci potrebbe essere la rottura del massimo, a quel punto va a convalidarsi la, il setup settimanale, benissimo ci siamo. Però vedendo come ha impostato il daily, se voi andate a vederlo, adesso ha fatto praticamente che cosa? L'ultimo swing è questo. Qua ha fatto quindi minimo, massimo, minimo, massimo, quindi ha fatto un massimo anche più alto. Essendo una candela nera potrebbe riportare magari lunedì un ulteriore movimento al ribasso per creare lo swing sul daily. Ecco che questo potrebbe diventare anche un punto di possibile entry nel caso in cui ovviamente faccia questo, entrare invece di entrare a breakout qui, entrare a breakout prima, quindi eh, diciamo anticipare un po' il breakout settimanale vista la, formazione dinamica weekly, scusa, dinamica daily, volevo dire, e quindi entrare magari su una zona come potrebbe essere appunto tra 77,50 e eh, 78,20, quindi eh, diminuire lo spettro di entrata, quindi con un timing più, eh, più, più, più interessante, diciamo, e a quel punto cercare quel movimento verso l'alto, quindi assolutamente interessante in questo caso direi che allora lo stop di posizione migliore eh, a questo punto ovviamente il paracadute maggiore migliore dove probabilmente la situazione viene completamente fallita è sotto qua cioè, è normale che sia sotto lì quindi io sinceramente mi andrei a mettere sotto lì eh, è ovvio che anche cioè il fallimento del pattern ehm, weekly Deve essere vista perché nel caso in cui magari fa così, poi magari uno entra qua, cioè io entro qui e poi inizia a scendere, va, non mettersi proprio qui perché magari potrebbe fare questo, eh, avete capito come poi io potrei addirittura in questo caso anche incrementare una posizione spostando il paracadute qui, oppure non fare nulla ma spostando il mio rischio. Quindi piuttosto di mettere un 1%, facciamo esempio, entro qui e un 1% di rischio qui, magari mi metto un 1,5%. Qui, mm? e a quel punto, anche un, un 1,5-2 punti percentuali più ampi, però più manovra di, uh, di gestione, sempre con un rischio comunque basso, perché quando arriviamo qua siamo circa l'1%. comunque in quel caso, avete capito? Quindi probabilmente in ottica di gestione del rischio potrei fare un certo tipo di, uh, di riflessione di questo tipo, insomma. Vabbè, Comunque eh, staremo a vedere soprattutto per eh, quando durante le trading room platinum andremo a seguire questo tipo di mercato, è interessante. Per concludere poi, perché, perché ormai sono un po' di tempo che sono live in questo momento, devo dirvi che mh, la situazione in generale yen col, collegato, diciamo, in, in correlazione con principalmente gli indici più importanti di borsa quindi gli americani alcuni europei eccetera è una situazione che in effetti anche a livello correlativo sembra essere pronta per vedere un neozelanda yen e in generale lo yen indebolirsi ulteriormente quindi adesso io non vi ho fatto vedere come ho guardato anche il dollaro yen il neozelanda dollaro, le altre ho guardato gli indici sono cose che magari poi approfondiamo anche sempre giornalmente nell'area platinum nelle trading room, però ecco per dirvi che anche a livello correlativo questo mercato sembra, direi pronto, anche a livello così globale, vedendo un po', inserendolo e un po' in tutti gli altri mercati, sembra pronto per un movimento rialzista nelle prossime settimane. Quindi io probabilmente, dico probabilmente perché poi io giornalmente poi valuto eh, anche il da farsi, valuto un po' se fare o meno certe cose, però molto probabilmente questo potrebbe diventare un asset nel quale andrò a investire nel breve termine, quindi in un'ottica di trading come al solito, eh, nelle prossime appunto settimane. Va bene? Benissimo, allora io a questo punto vi, eh, vi saluto, eccoci qua, vi saluto, eh, vi auguro una buona domenica e un buon sabato, vi ricordo sempre di lasciare un mi piace e di iscrivervi a, a questo canale e al massimo attivare anche la campanella che trovate, nella home page del canale perché così vi fa rimanere con le varie notifiche sempre eh, insieme a noi o comunque vi, vi dà insomma tutte le, le varie notifiche dei video e delle live che facciamo e basta a questo punto mi sa che abbiamo detto tutto commentate ovviamente se, eh, se avete qualcosa da dire se c'è qualcosa di interessante insomma da seguire io vi auguro ovviamente un buon weekend eh, vi dico sempre che ehm, settimana prossima lunedì e mercoledì abbiamo il solito live trading room e Q&A insieme ad Antonio e a questo punto direi che per oggi è tutto, io vi saluto e vi auguro un buon Trading Simple per la settimana.